Zombie Apocalypse. Allora, come qua, come promesso, devo fare il video delle pulizie, quindi devo cominciare a fare il video delle pulizie. Da cosa riesco a fare. non che io da dove incominciare in eh? non No? La regata di Ardino Sì. Devo registrare. No, no no registrare. Sto registrando. E se esce di su per il Dittore. No, no, no. No, Vangelo, però tu sei tutto No, sai, da un attimo. Tu me lo devi dire. Perché no, no, no. allora ho fatto il letto però ho spazzato, non ho lavato perché è già troppo tardi però almeno ho dato una resettata al, al come dire, al, come, dice, come si dice al, alla mia camera il pavimento della mia camera, l'ho allora, poi lavato lavato non l'ho, scusate, cosa sto dicendo l'ho spazzato l'ho dato una spolverata però il resto lo parlato in un altro momento perché ormai è troppo tardi voi direte, ma chi le sono voi state pensando sono le 4.42, non fa quindi pazienza non si fa più quindi pazienza ho fatto il letto come avete visto voi in diretta l'ho fatto così all'americana come fa le tante americane anche se l'ho scuotuto po' l'ho l'ho sbattuto po' con le lenzuola scuotuto si dice no sbattuto poco con le lenzuola ma almeno posso dormire in pace stanotte e niente quindi non lo so boh. intanto vi faccio vedere il un piccolo recap di, del mio albero di Natale non l'ho fatto, fatto in diretta con voi perché non ci ho pensato ma beh, almeno ve lo faccio vedere aspetta un secondo Allora, piccola premessa: avete visto il mio albero di Natale? Non l'ho fatto con ciò, non vuol dire che non, eh, che non sia bello lo stesso. È bello, però stavolta l'ha fatto mia nonna. Io non l'ho fatto, ma eh, perché semplicemente il giro lo, lo porto nel cuore? Quindi non fa niente se l'albero non l'ho fatto io, però diciamo che l'ho aiutata. L'ho aiutata mia nonna. Vi mi, mi dovete per, dove, per forza assorbire questo video con eh, eh, il sottofondo rumoroso della dell spirapolvere per pulire la stufa pellet perché noi abbiamo appunto non solo le pompe di calore in casa nostra ma anche la stufa pellet che ci scala tantissimo comunque niente vi stavo dicendo che ehm, tutto sommato l'albero è venuto bellissimo spero che vi piaccia con le pezzi di videoclip dove vi faccio vedere l'albero eh, è bello, mi piace, c'è chi non può piacere, c'è chi può piacere, a me sinceramente mi piace, non vedo perché non, non ho dovuto registrare questo videoclip, quindi eh, nulla. Ho fatto un piccolo video di polizia, un altro piccolo videoblog e, e basta ragazze, noi ci si vede magari domani mattina o domani pomeriggio, no, domani pomeriggio penso che ci vedremo, sì. Perché domani mattina sarò impegnata, sapete benissimo che ho alcune faccende sbrigative da fare, perché io non, non sto sempre a computer e mano a telefono, sì sto sempre a computer e mano al telefono, quello che è. però almeno trovo anche qualcos'altro da fare, non solo YouTube non mai avrò il mio supporto e sopportazione psicologica perché uno supporto, è un supporto l'altro è sopportazione psicologica tutte e due, tutte e due assieme è una persona che viene a sopportarmi e a sopportarmi perché io ho bisogno, letteralmente bisogno quindi nulla ragazzi, questo era tutto se questo video vi piace, polliciate in su e fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate questo video blog, blog massa potrei mettere un blog e basta no, blog massa immacolata, va bene un bacio, a presto, ciao e, e niente grazie ancora di cuore buona immacolata a tutte